Ecco, però lei, direttore del, del giornale, eh, è stato uno dei gambizzati in quel periodo. Ecco, come ricorda quella terribile esperienza? Ci può beh, dire come avvenne? Come... Quella terribile esperienza, adesso non, non esageriamo, non fu così terribile. Anzitutto perché era in un certo senso attesa, no? beh, il, il giornale di cui io ero la bandiera, diciamo, sì. eh, aveva, era l'unico giornale in Italia, o quasi l'unico, almeno l'unico di importanza e diffusione nazionale che avesse preso una posizione precisa contro il, terror, contro il terrorismo, sostenendo quello che aveva sostenuto e che sosteneva il prefetto di Milano, Mazza. Non è vero che ci sia soltanto una, una eversione di destra, ce n'è anche una di sinistra, cioè dire la tesi degli opposti estremismi, noi avevamo sempre difeso questa tesi, anzi eravamo stati noi a, a, a, diciamo così, a formularla, Quindi, che mi facessero prima o poi. Era la stessa tesi di Casalegno che Casalegno sosteneva sulla stampa? Eh? Non lo so, credo di sì, ma Casalegno forse con minor, con minor vigore di noi. Ecco. Casalegno scriveva su un giornale, diciamo, diciamo così, di... Di, eh, di, eh, di multi opinioni come era logico per un grande giornale come la stampa noi eravamo un giornale di battaglia quindi Quindi questa... lei se l'aspettava io me l'aspettavo non avevo voluto nessuna misura di sicurezza mi avevano eh, consigliato di non fare sempre lo stesso itinerario e io continuavo a fare sempre lo stesso itine itinerario prima o poi mi doveva capitare, mi capitò. Come capitò, in modo proprio per raccontarla? Ma come niente, io il fatto. Dunque, stavo eh, allora all'hotel Manin eh, eh, e andavo alla sede del giornale che era in eh, Piazza Cavour, cioè dire battevo 100-200 metri di distanza costeggiando il giardino. A un certo momento, una mattina, eh, mentre facevo questa mia passeggiata, Già sotto le finestre del giornale mi sentii chiamare Montanelli, mi voltai e ricevetti la prima scarica. Ricevetti la prima scarica e eh? allora eh, c'era uno che mi sparava, un altro che, che, che controllava e che era pronta a entrare in azione se io avessi dato prova di reazione come da principio avevo avuto istinto di fare, perché io avevo la pistola. Ah eh sì? Eh, eh sì, l'avevo qui, ma avrei dovuto fare un gesto e allora ero morto, come poi mi dissero loro stessi i miei attentatori. Niente, poi ebbi una seconda scarica, e insomma ebbi quattro pallottole, ma come vedi le pallottole furono molto più giudiziose, di coloro che me le spararono, ecco, perché vero... come vede sono vivo e sono ancora in piedi. Eh. Sì, però è vera la leggenda eh, che lei ringraziò Mussolini per il fatto di essere ancora vivo e Ma in piedi. No. Eh. Ma quello fu... Che cosa accadde? Uno... Che cosa... Ah, che... è vero questa storia? Quello fu uno dei tanti... in Italia non si può scherzare, i, i paradossi non si possono fare, perché ci sono degli imbecilli che li, che li, che li pigliano subito alla lettera. Io dopo raccontai in un'intervista che in fondo dovevo la pelle a Mussolini, perché Mussolini che era andato al potere quando io avevo 11 anni e sotto il cui segno ero cresciuto eh, ci aveva insegnato a noi ragazzi che un uomo, un uomo vero deve vivere e morire in piedi, non deve, cadere, non deve darsi per vinto, non deve cadere. Io dopo la prima scarica resistei alla tentazione di accasciarmi a terra perché mi tornò in mente d'improvviso questa frase di Mussolini. Mi aggrappai a, una, a un ferro dell'inferriata e rimasi in piedi e così ricevetti anche la seconda scarica, altre due pallottole, già due mi erano venute addosso. Ancora nelle anche gambe. forse alle sue lunghe gambe nelle mie lunghe gambe e quindi se mi prendevano eh, all'addome, alla cosa ero morto, indiscutibilmente, perché mi sparavano da una distanza di 5 metri. ecco ma cosa sentì male? Beh, sentì il bruciore delle ferite, ma io già ne avevo avute in guerra, quindi ero abbastanza allenato. Ecco, ma queste... lei riprese subito a scrivere, a lavorare la sera stessa. La, no, se la stessa, detti al giornale un'intervista cioè. e il giorno dopo fece un articolo di fondo. Sì, sì, sì. Quindi fu eh, sconfisse le Brigate Rosse prima ancora che fossero sconfitte. Ah, non riuscirono a chiudere le, le, non le, riuscirono la infatti del... questo scrisse, se credono di avermi chiuso la bocca si sono sbagliati perché io continuerò. Eccomi qua. Eccomi qua.